Ciao a tutti ragazzi, e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aggiustare l'errore non corretto, il parametro dell'errore 87 perché ho ricevuto un commento che non funziona su FIFA 23, ma non solo su FIFA 23, quindi risolveremo questo errore su moltissimi altri programmi che dicono errore non corretto, quindi del parametro dell'errore 87 Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e di lasciare un like Faremo questo video in due, divideremo questo video in due passaggi, quindi sia per Windows 10, Windows 7, Windows 8, 8.1 e poi Windows 11. Quindi andiamo un attimo su tasto start, il tasto Windows, che lo trovate sulla tastiera, più R di Roma, scrivete service service.msc fate ok trovate il parametro il servizio dati, contatti con un diverso codice o lettere basta che voi trovate dati, contatti cliccateci sopra mettete tipo di avvio disabilitato se a voi sta automatico fate applica dice parametro non corretto se metto disabilitato faccio di nuovo applica annulla clicco di nuovo sopra tipo di avvio disabilitato e faccio ok ora faremo questo servizio su recetit voi dovete trovare il nome del servizio Pimindex Maintenance SVC con diversi codici diverse lettere e numeri questo qua quindi chiudiamo questa scheda facciamo di nuovo così esegui regedit se avete problemi ad aprire questa schedina basta che lo cercate qua sopra esegui regedit io ovviamente già avevo fatto questo settaggio questa è la cartella PIM INDEX Maintenance SVC Saliamo fino a sopra, HK local machine, aprite questa cartella, andate sulla cartella System. andate sulla cartella current control set, service, scendete fino a giù. E trovate la cartella PIM index maintenance svc, questa qua. Non fa niente se avete numeri e lettere diverse, cliccateci sopra. Su start io ho messo come valore 4, che significa disabilitato. Metto 4, il numero 2 sarebbe manuale, 3 automatico, 4 disabilitato, e faccio ok. Se avete ancora problemi con questo errore 87, che il parametro non è corretto, sempre su quella scheda di prima, sui servizi, al posto di disabilitato mettete manuale oppure automatico ora una volta fatto questo una volta risolto questo errore su windows 11 andremo a fare questo servizio anche su windows 7 8 8.1 e windows 10 possiamo iniziare quindi ragazzi andiamo un attimo sul nostro disco perché dobbiamo andare nella cartella di uh, windows Ovviamente nella cartella di Windows dobbiamo trovare la cartella system 32 perché dobbiamo fare una modifica a un file. Quindi andiamo nella cartella system 32. Scendiamo fino a giù fino a trovare il file. Se lo trovo, fino a giù, eccolo qua, a tic fx64. Sotto la tic, ok, eccolo qua, a 6 xx.dll. Facciamo rinomina vicino a dll.bac ok? Punto e salvatelo una volta salvato ragazzi riavviate il vostro pc quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione se questo video vi è stato utilissimo lasciate un like se avete problemi commentate iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per i prossimi tutorial e noi ragazzi ci vediamo ciao ragazzi ciao